No, buongiorno e bentrovati in questo nuovo video, io sono Iris, sono un esperto di Astro Center Italia e vi do il benvenuto in questo nuovo video dove ci occuperemo delle previsioni per l'anno 2019 per il segno del cancro ormai è una consuetudine partire dal, dai tarocchi dei simbolo quindi direi di partire subito e vedere che cosa uh, ci riserva l'anno 2019 per il, per il segno del cancro Ecco una bellissima carta dove ci mostra una persona che osserva un'altra che sta lavando delle ciotole. E in realtà questa è una carta che indica il potere dell'insegnamento e dell'essere allievi. Cosa significa? Che potrebbe essere un anno per voi in cui decidete di, di imparare, di mettervi eh, di nuovo dietro ai banchi per eh, imparare una nuova specialità, per approfondire una vostra passione, per mettervi alla prova e acquisire delle nuove abilità, ma potrebbe anche essere un anno in cui invece voi dovreste vi troverete ad essere degli insegnanti e questo ci dice che voi sarete dei, degli ottimi insegnanti perché questo insegnante non è che osserva l'allievo per, perché eh, vuole stagli col piatto sul collo, no, è, è una persona che sta osservando per capire qual è il metodo migliore eh, nel quale rivolgersi a lui, qual è il suo modo di operare, quindi in che modo può eh, porre i propri insegnamenti affinché vengano recepiti nel modo migliore. Quindi è un anno per voi in cui eh, dovrete essere abili osservatori, Capire se c'è qualcosa che potete approfondire che potete che volete approfondire, se c'è qualcosa, assolutamente fatelo, seguite il vostro istinto, anche se si tratta solo di una passione di leggerezza, va benissimo perché noi abbiamo sempre bisogno di leggerezza. Se invece vi trovate appunto ad essere insegnanti, fatelo eh, nella, vostra, eh, nella vostra migliore versione, cioè distinguendo ogni persona e distinguendo anche il vostro modo di insegnare. Adeguandovi a chi avete di fronte, vediamo invece la prossima carta che, appunto, uh, che, cosa ci, che cosa ci riserva uh, la tradizione magica. Ecco, non mi veniva il termine. <ride> allora, eh, la tradizione magica ci offre un 10 di spade. Uh, che cosa ci dice questo 10 di spade? Che potremmo iniziare questo anno con un po' di preoccupazioni, che magari abbiamo avuto un po' di dispiaceri, un po' di scontri, un po', un po' di dissapori, insomma, in generale. Eh, però ci dice anche delle cose interessanti, cioè che eh, nonostante appunto questo anno potrebbe aprirsi con questo scenario. Eh, potrebbe essere l'occasione giusta per noi per compiere una trasformazione una trasformazione che ci permetterà appunto di eh, avere eh, dei vantaggi ottenere dei profitti e dei guadagni quindi eh, capire che cos'è che non sta funzionando in noi in cosa possiamo migliorarci trasformare, allontanare magari anche persone negative, evitare gli scontri inutili, evitare di cedere alle provocazioni, ma dedicarci con più leggerezza a ciò che ci piace e eh, veramente mh, pensare a ciò che ci fa stare meglio, in modo tale da poter essere concentrati su quello che vogliamo ottenere. Veniamo quindi alle magiche carte del destino, queste adesso me le ricordo il nome. Che bella il Dio Pan! Il Dio Pan, e guardate, anche questa carta ci parla di leggerezza. Sentiamo che cosa recita la frase iniziale. Nel silenzio del bosco ascolta il tuo cuore e udirai la musica del Dio che ti svela i segreti della conoscenza. In effetti è così, eh, magari si inizia quest'anno con un po' di pesantezza, quindi c'è bisogno di alleggerire, di fare qualcosa eh, che possa essere magari anche un corso, eh, che possa portare leggerezza nella nostra vita, gioco, entusiasmo, eh, libertà, perché è così che poi noi cambiamo e cambiamo in meglio. Cambiamo i nostri risultati e raggiungiamo velocemente quello che noi desideriamo. Quindi io vi ringrazio, spero che i segni del cancro siano felici di questa previsione. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, con Iris e con Astra Center Italia. Vi do appuntamento al prossimo video dove ci occuperemo delle previsioni per il segno del leone. Grazie e a presto!